Ok raga, faremo la continuazione della battaglia dei Saiyan, era 762, tutti sterminati, tutti, Krillin, Gohan, Junior, Tenzing, Yamcha, ci sono quei piccoli moscerini, Goku, oh mio dio, Damn! Con due scimmioni! Napa no, è vegeta! Oh! Alla faccia del cavolo! Oh mio dio! Anche tu hai fatto il ritorno! Mamma mia! Non ce la fa Goku! Se era vegeta da solo ok, però non. Nella storia non è mai possibile Lo sto fatto Oh mio Dio Toccherà a noi Salvare Go Proprio qui right la here, storia sta cambiando oh, Apprezzerei molto il tuo aiuto Ti preoccupare Ce la faremo Ora sterminiamo questi maledetti Saiyan. Comunque, una storia mozza fiatante. Era 762. Kamehameha! Dobbiamo sconfiggere tutti questi. Napa e Vegeta. Sono in pericolo. Ed ecco che arriviamo a noi per salvare i nostri cari amici. Salviamo. La terra. Infestazione il fragello dei Sai Baianan. Condizioni vittoria sconfiggi nemici. Mado. Sconfiggiamoli. Ok, prendi questo. Ta ta, ta ta ta ta ta Capisci che quelli Beh, laggiù hanno aure potenti. Dovremmo affrontare. Esatto combattere contro questi pesci piccoli lascia stare se perdiamo per la dame sarà comunque finita allora nessuno potrà fuggire affrontali se davvero lo vuoi un altro guerriero debolo non cambierà nulla se è possibile cerca di non noi i Saiyam di questa storia sono più forti e numerosi Devi fare una cosa. Ridurre il numero dei Saiban. Spera di energia! Questa sparrona potente! Perfetto! Super Saiyan di secondo livello! Ecco la sconfitta dei Saiban! Cannone dell'aria speciale! Wow! Ancora? Ah, fastidiosi! Sono pericolosi! Scala, Goku, vieni qui presto! Ehi, Kringlin! Stai bene, è un peccato! Ma questa è la vera storia Ehi qualcuno potrebbe togliere dal campo Di battaglia quel rifiuto Maledizione Per sconfiggere l'inchiacce ne oh, vuole Così fai Sono tanti raga sono tanti Non so da quale parte devo andare Vado a destra a sinistra sopra sotto giù non Sto capendo una pippa. Ta -ta -ta -ta -ta. Non vorrei morire proprio adesso io, eh. Aspetta. Che colore? Credo che i suoi fossero verdi. Bene, vediamo cosa riuscirai a fare. Well Credi questo non morirò di sicuro adesso. Parano pure magari credi davvero di poter sconfiggere un super saiyan almeno con la potenza di un super saiyan li dover sconfiggere molto più velocemente Oh, abbiamo concluso finalmente porca miseria fastidiosissimi continuiamo questa saga ok possiamo vedere che junior e Vegito hanno sconfitto il saiyan bioman Ora si avvicina Napa. Dovremmo sconfiggere Napa. L'arrivo dei guerrieri Saiyan. Sconfiggi tutti i nemici. Ok, Napa, devi assaggiare i miei pugni e le mie trasformazioni. Ora inizia il vero combattimento. Chi affronto per primo? A me. Trova un'alta guardia. Nata ha un'energia malvagia. La avverto. Quella forza malvagia. Mi avvolge Se e ne aumenta il potere. Mettiamo a posto le cose così la storia manterrà il suo costo. Oh no. Una parte commovente della storia. Yuno si sacrifica. Per salvare Gohan Te la farò pagare Piccolo Scappa Gohan Scappa Hai scomminato l'ordine di uccisione a... a... Ma non importa È troppo forte È troppo forte Per me no Dobbiamo <tose> guadagnare tempo In attesa di coppia Dobbiamo difendere Krillin E Gohan go I I Ucciderò questo nave, come usate. Lo fudiamo addosso, pure non cade. È davvero resistente. Questa è la potenza di un Saiyan puro. Questo è un Saiyan puro. Il Saiyan di secondo livello. Canone dell'animo speciale. L'abbiamo. E nientato. Sì. Così si fa. Nella storia è un Super Saiyan. Non ci credo Il mio personaggio è un super saiyan Krillin, Krillin sta indietro Adesso ci here. penso io okay. Come on. Se la caveranno vado D Dad? Papà Oh mio dio Adesso combattiamo con Insieme a Goku Napa no, è in difficoltà troppo. Mi occuperò io di Kakao Vegeta pure cattivo. Adesso. Yeah. Wow, il mio personaggio pure in Super Saiyan nella storia. Madonna, una cosa fighissima. Non dirmi che siete qui, piccolo Tenzing. Yamcha! Yamcha! c'è anche Dio. La sua potenza sta aumentando. Mi batterò con tutte le mie forze. Cosa? Napa, spiegati! Sconfiggilo! Che non è speciale! Incredibile, straordinario, con questi due possiamo farci! E magari ce l'abbiamo fatta! Accidenti, Napa, hai perso! Che è inutile, idiota! Super Saiyan secondo livello! Anche la vegeta è più potente! Buona fortuna! Gioificata da te! Io, il guerriero più forte, giocherò con te per un po'. Anche un fallito. Se si impegna a combattere un pressure. Che scherzo divertente. Allora, ti mostrerò un limite che nessuno sforzo può riuscire a superare. L Abbiamo preso! Carichiamoci! Super Saiyan 2! prendi questo ci siamo scontrati Care. carichiamoci per l'ennesima volta ok cane per 10 prendilo lo sconfitto la pagherà per questo Un super cannone galic! Ka-me-ha-me-ga! Aaaaaaah! Cosa? What? What? Quadruplo! Potenza!